Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Ambrosini e tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori di questo momento così prezioso di confronto e di, e di scambio. Um, io non ho una, una presentazione diciamo, visiva, non ho una presentazione PowerPoint, ma um, ho voluto evitare di... <coughs> Evitare, eh, ho voluto evitare di ehm, diciamo inondarvi con dati che più o meno già si conoscono sul eh, bando che si è appena chiuso e sui vincitori e invece preferisco condividere con voi alcune eh, considerazioni o meglio articolare l'intervento su due fronti da un lato quello ehm, del racconto di quello che sta succedendo in questa fase per quanto riguarda l'intero investimento 2.3 del PNRR e poi aggiungere a questo alcune considerazioni eh, rispetto a ciò che già eh, può essere oggetto di una prima valutazione, quindi a cominciare dall'esito del bando da 190 milioni di euro. Eh, solo una nota introduttiva, visto che ho questo doppio <coughs> appellativo eh, nel, nel programma, ehm, è una nota diciamo che non riguarda evidentemente me, ma che Faccio volentieri perché mi consente di dire una cosa. Eh, L'associazione Parchi e Giardini d'Italia, della quale sono coordinatore da anni, è impegnata sul tema del verde, del verde storico in particolare, quindi diciamo con, una, eh, con un ambito di appartenenza più legato alla, alla filiera dei beni culturali, al mondo dei beni culturali, e in parte ha raccolto l'eredità eh, di conoscenze, di dibattito, di studi, che era dell'ufficio studi, che era presente presso il Ministero della Cultura, che ancora era molto attivo negli anni 90, fino ai primi anni 2000 e che poi ha visto progressivamente eh, scemare il proprio attivismo, la propria, la propria attività eh, e mh, questo lo dico perché questo, non solo il bando per il restauro e la valorizzazione, ma l'intera misura 2.3 ha alle spalle anni di sensibilizzazione, di raccolta, di scambio di informazioni tra tutti gli addetti ai lavori che siano del mondo accademico o del mondo delle professioni ed è importante che eh, una misura nasca con una visione non improvvisata, che sia sedimentata del, nel tempo e che abbia attorno una rete di eh, rapporti e di apporti che in qualche modo le consentono di eh, mantenere uno sguardo complesso, articolato sulla, sulla realtà. ALES è invece una società in house del Ministero della Cultura che offre supporto al Ministero stesso su tutta una serie di fronti, ad esempio la società che gestisce l'Arbonus ehm, e che è uno dei soci fondatori di Apgi e sottolineo questo aspetto per dire che il PNRR ha richiesto allo stesso Ministero un enorme sforzo organizzativo eh, e rispetto a questo ALES dà tutto il proprio supporto e apporto seguendo la misura, perché il PNRR diciamo, ci pone da subito di fronte a un problema che è quello della realizzazione degli obiettivi. Dunque senza una visione forte e senza una capacità di accompagnare i processi nel loro svolgimento è più difficile raggiungere in modo corretto e appropriato gli obiettivi i soldi alla fine ci sono si sono trovati il bando si è fatto ma poi portare a compimento i processi sicuramente non è eh, non è agevole quali sono le misure in campo lo sapete chiaramente eh, già molto bene ci sono 300 milioni di euro è tutto l'investimento 2.3 diviso essenzialmente su tre fronti restauro e valorizzazione censimento e formazione e già questa articolazione dà la misura di quanto alla base ci fosse un'idea, una visione organica e integrata, non bisogna soltanto restaurare, bisogna anche valorizzare, quindi portare a conoscenza del pubblico e in qualche modo radicare nell'immaginario questi beni, farne conoscere l'importanza, bisogna anche censirli, perché ora al di là dei pochi fortunati vincitori c'è un mondo che va, eh, in qualche modo fatto affiorare, messo a sistema, conosciuto nella sua consistenza, nella sua qualità, nella sua diffusione territoriale, quindi la conoscenza come base essenziale per conferire efficacia a tutte le attività successive di tutela e di valorizzazione e poi c'è un terzo elemento fondamentale che riguarda la formazione, servono figure professionali adeguate. Um, questo è, è un dibattito, adesso guardo, mi viene spontaneo guardare Anna Letizia Monti che poi mi succederà in questo, ma insomma in, in certi contesti tra eh, il mondo AYAP, eh, i florovivaisti e così via si è parlato tantissimo dell'importanza della formazione professionale, la figura di giardiniere d'arte sulla quale torno tra poco, fino a poco tempo fa, esisteva solo in tre regioni come qualifica riconosciuta Piemonte, Campania, e Sicilia ora attraverso questa azione del PNRR diventerà sempre più diffusa su scala nazionale ovviamente lo dico subito non è l'unica figura necessaria ne servirebbero certamente molte di più dunque ehm entro nel merito dei singoli punti che ho toccato cioè restauro e valorizzazione ehm censimento e formazione parto Uh, dal censimento, lo faccio molto velocemente, ma insomma credo sarà una sorpresa apprendere quanti giardini storici abbiamo nel nostro paese. Il problema è che i dati sono frammentari, non sono sempre confrontabili tra loro, non sempre sono attendibili, perché abbiamo ad esempio elenchi di giardini vincolati, uno risale agli anni 90, un altro è stato fatto Uh, stilare dalla DG ABAP del Ministero in vista del bando PNRR perché il bando prevedeva che solo i giardini vincolati cioè del quale fosse stato dichiarato in modo manifesto un interesse culturale potessero partecipare ebbene sono de de degli elenchi di giardini in cui c'è scritto casa con giardino palazzo con giardino ma quando poi si andrà a verificare di che giardini di si tratta potremmo accorgerci che il giardino non c'è più, immaginate vincoli messi negli anni 30, 40, 50, o che il giardino è semplicemente un fazzolettino verde, un'area di rispetto attorno a un edificio storico quindi dovremo sicuramente porci il tema del perimetro del censimento, dove arrivare e dove no eh, dovremo capire anche eh, che tipo di evidenze eventualmente dare al perduto, perché chiaramente il ministero censisce quel che c'è ma eh, sappiamo bene quanto abbiamo perduto mh, in tutti i contesti a livello nazionale, Insomma, adesso mi viene in mente qui in Emilia Romagna forse le terre farnesiane stanno meglio dei domini estensi dove il perduto probabilmente eh, ha, ha una consistenza maggiore, anche questo magari non entrerà nel censimento ma potrà essere la base di studi e di successive campagne di ripristino. Ci sono tutta una serie di temi che si apriranno e che sicuramente sarà interessante eh, monitorare e tenere eh, bene in evidenza. Quindi il lavoro che si sta facendo in questo momento è una raccolta di tutte le informazioni presenti sul territorio eh, relativamente ai parchi e giardini, cosa è stato censito, da chi, con quali modalità eh, e non solo cosa è stato censito ma cosa è stato oggetto anche di studi a livello accademico perché studi magari approfonditi, autorevoli su sistemi di ville e giardini che siano in Lucchesia, nel Piemonte Sabaudo, eh, in area Veneta sono una fonte non meno importante di informazioni sulla storia del territorio e sulla presenza di giardini. Quindi tutto questo per evitare che chi comincia, chi comincia di qui a poco ad occuparsi del censimento Uh, insomma non cominci da zero perché poi spesso quello che succede nel nostro paese è che uh, ad ogni giro si ricomincia da capo, uh, è vero che questo fatto di ricominciare da capo alle volte è imposto dalle circostanze perché cambiano le esigenze, cambia lo sguardo sui beni, sui beni culturali pensate se uh, prevale nel, nell'approccio la, la visione e, e lo sguardo della conoscenza rispetto a quello della valorizzazione, già cambia un po' l'oggetto Uh, e il modo di trattare il censimento. Cambiano gli strumenti catalografici. Noi abbiamo delle schede che sono essenzialmente, ora non voglio dire di tipo ottocentesco, ma sicuramente sono un po' rigidine e su questo lo stesso ICCD, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, sta lavorando a un'idea di aggiornamento del Sig Web, e lo sta facendo nel contesto molto più ampio dei processi di digitalizzazione che pure sono finanziati nell'ambito del PNRR. Quindi eh, questa fase preliminare che stiamo seguendo e rispetto alla quale l'Associazione Parchi e Giardini con tutta la rete dei referenti sta dando un apporto di conoscenza eh, serve proprio a capire qual è lo stato dell'arte quali sono gli strumenti ottimali per procedere cosa è stato fatto e si sta lavorando anche sul lessico dei giardini per un aggiornamento del tesaurus in modo tale che eh, anche la complessità del mondo giardino possa trovare riscontro possa diventare intanto uno strumento a disposizione dei catalogatori ma poi possa restare come un'acquisizione scientifica anche per gli anni a venire quindi questo per ora è lo stato eh, dell'arte sul tema censimento sicuramente nel giro di un mesetto avremo già un po' i primi risultati di questa fase preliminare Uh, dopodiché sarà uh, opportuno individuare coloro che potranno occuparsi del censimento, ora la titolarità della misura è una titolarità mic, quindi sarà il segretariato generale a decidere le modalità e gli strumenti, ma certamente uh, credo sarà uh, importante guardare a chi questo lavoro già sul territorio lo ha già fatto, lo porta avanti, sa già come muoversi e ha le, comp le competenze necessarie a uh, proseguire in questa opera di conoscenza del, del territorio. Dunque questo per quanto riguarda il, uh, il censimento. Mm, piccola cosa noi abbiamo fatto fare due ricognizioni interne uh, al Ministero attraverso la DG ABAP nella prima abbiamo chiesto tutti i vincoli che riguardano i parchi e i giardini a livello nazionale ovviamente non abbiamo tutte le province perché alcuni non hanno risposto poi come sapete c'è un po' di eh, differenza tra regioni a statuto speciale province autonome la Sicilia che è un mondo a sé sotto molti sotto molti aspetti um, e la seconda ricognizione riguarda invece la documentazione cartacea presente negli archivi delle varie sovrintendenze um, è arrivato Qualcosa, cioè un primo resoconto di quello che c'è e anche qui c'è una situazione molto eh, come dire, che presenta tantissime disparità. Quindi abbiamo di fronte una situazione come quella della Toscana in cui molto si è fatto, abbiamo contezza di tante schede PG non solo di schede PG, ma di materiale cartaceo che accompagna le schede, quindi mappe catastali, ehm, diciamo planimetrie botaniche, eh, foto d'epoca e così via, quindi evidentemente si pone anche un problema di digitalizzazione di questo materiale, non solo di compilazione della nuova scheda, eh, e altre regioni o altre province, perché poi tutto avviene nell'ambito delle sovrintendenze, che non hanno mandato più nulla o quasi o che hanno ancora gli archivi non accessibili perché nella riorganizzazione delle sorintendenze gli archivi sono rimasti da un'altra parte quindi non hanno accesso questo per dire che si sta facendo un lavoro molto molto faticoso che sarà necessariamente frammentario nell'esito non esaustivo ma sarà comunque una base di partenza utile sul piano della formazione eh, l'enfasi che pone il PNRR è sui giardinieri d'arte quindi su una figura Uh, in qualche modo nuova uh, ma necessaria perché mh, voi sapete insomma la formazione uh, delle professioni del verde è quanto di più articolato e complesso è qualcosa di uh, competenza regionale come il grosso della formazione professionale c'è una figura regolamentata a livello nazionale che è quella di manutentore del verde che prevede però un livello formativo tutto sommato basico con un corso che non va oltre le 180 ore eh, lavorando sull'esperienza di queste tre regioni, Sicilia, Campania e Piemonte, voi sapete ad esempio che alla Venaria Reale si fanno da anni corsi per giardiniere d'arte, altri si fanno in ambito campano, eh, utilizzando anche come sede per gli stage luoghi di grande prestigio, la Venaria Reale in Piemonte, Caserta, la Reggia e il Real Bosco di Capodimonte in ambito campana, che utilizzando la loro esperienza si è pervenuti faticosamente alla eh, individuazione di un profilo condiviso a livello potrei dire nazionale, ma non è corretto nel senso condiviso da coloro che hanno preso parte al tavolo, quindi i vari responsabili della formazione. E eh, su questo profilo articolato in tre unità di competenze che prevede 600 ore, il 40% delle quali in stage. Ecco, sulla base di questo profilo si eh, partirà con la formazione. Anche qui. Mh, le cose da fare non sono poche perché le regioni devono eh, non solo sottoscrivere l'accordo col ministero ma fare i bandi, individuare i soggetti erogatori, strutturare il corso perché tre unità di competenza non vuol dire l'elenco eh, con gli orari, eh, i docenti e, e le materie quindi c'è un lavoro supplementare da fare, individuare i partner perché la convenzione obbliga a individuare dei partner in un contesto storico quindi MIC pubblico, demaniale o anche privato, giardini storici dove eh, realizzare le ore di stage, i laboratori, le visite, eh, obbliga a mh, coinvolgere soggetti anche attivi nel mondo dell'impresa, quindi dalla filiera florovivaistica le aziende che hanno lo S24, insomma, per mettere già in contatto coloro che vengono formati con il mondo del lavoro. E quindi c'è un lavoro non da poco da fare e ci sono. Uh, voi sapete c'è un target piuttosto ambizioso in termini numerici uh, che è stato stabilito dal Ministero, quindi questo l'abbiamo eh, recepito tel quel senza uh, nulla, uh, nulla poter dire di 1260 persone formate di qui al 2024. È una cifra piuttosto, piuttosto ambiziosa, um, però pensate, i progetti presentati per il PNRR Bando Restauri sono più di mille. Uh, il mondo delle imprese, sappiamo, ci dice che ha bisogno di personale qualificato nel momento in cui queste figure... Uh, venissero richieste nei bandi per esempio con cui si uh, poi uh, cercano le aziende che dovranno occuparsi della manutenzione pluriennale di parchi e giardini sicuramente io credo non ci saranno problemi da parte del mercato ad assorbire uh, persone formate uh, dopodiché è evidente che servirebbero anche dei capi giardiniere servirebbero delle persone capaci di gestire dei team e delle squadre di lavoro serve anche lavorare sull'aspetto curatoriale perché i parchi e i giardini storici hanno bisogno evidentemente di non solo una capacità di organizzare la manutenzione, ordinaria, straordinaria i relativi calendari ma anche di immaginare una didattica una valorizzazione che siano eh, mirate e che siano costruite su un bene diverso da tutti gli altri e per fare tutto questo c'è sicuramente bisogno di altre figure, dunque anche su questo si sta parallelamente lavorando. Venendo ehm, invece alla eh, parte più consistente della dotazione finanziaria, quello che non vi ho detto perché in qualche modo lo davo per scontato è che dei 300 milioni complessivi 10 sono per formazione e censimento, non sono pochissimi ma diciamo, non sono nemmeno una gran cifra perché la formazione li mangia, come dire, con, con grande facilità. Eh, gli altri 290 sono riservati al restauro e alla valorizzazione. Eh, di questi 290, 100 li ha eh, tenuti, per così dire, il ministero eh, e sono stati in buona parte, anche se non integralmente, attribuiti a cinque siti, cinque grandi attrattori o potenziali grandi attrattori, tre dei quali sono nel meridione, anzi in, in Campania, la reggia di Caserta, il Real Bosco di Campodimonte e la villa favorita di Ercolano, che forse è il luogo in assoluto meno, meno conosciuto, ma era la più celebre, la più ampia ehm, delle eh, ville che erano affacciate sul miglio d'oro, quello che scaturiva dalla reggia di Portici e che si sviluppava appunto parallelamente alla costa, tra il Vesuvio e la costa, Um, e che versa in condizioni eh, come dire, conservative e deplorevoli quantomeno una parte, l'altra è stata già oggetto di un primo intervento di restauro da tempo ed è eh, in parte diciamo, curata dal, dall'ente Ville Vesuviane. Gli altri due finanziati sono Villa Lante a Bagnaia nel Lazio, quindi uno dei più celebri esempi di Giardino del Cinquecento e Villa Pisani a Stra in, in Veneto. Questo per quanto riguarda la parte direttamente finanziata dal Ministero, gli altri siti ministeriali hanno invece concorso come tutti gli altri al bando che eh, vedeva a disposizione 190 milioni di euro. Eh, lo dicevo prima, 1082 sono stati i progetti presentati e qui mh, mi sembra opportuno sottolineare come primo elemento di commento la grande partecipazione. Non voglio dire in attesa, però sicuramente il lavoro anche di comunicazione che si è fatto, eh, il lavoro ehm, anche semplicemente attraverso il passaparola, la rete, poi i webinar eh, e le, le sessioni informative è stato sicuramente determinante eh, rispetto ad altre misure in cui, come dire, si è stati costretti a prorogare i termini per assenza di progetti o assenza di interesse da parte del pubblico, ehm, questo dei giardini non ha avuto alcun, alcun problema da questo punto di vista. E ha riservato anche delle sorprese, a cominciare tutto sommato Emilia Romagna, che in quantità eh, per numero di progetti presentati sono più di 100, è la quarta regione come eh, numero di progetti, ma anche una regione relativamente piccola come le Marche. Ne ha presentati tantissimi. Eh, segno che sul territorio c'è vitalità, c'è capacità progettuale, c'è attenzione a questo eh, tema e a questo interesse e a questo eh, ambito che è quello dei giardini storici e questo sicuramente prelude ad una stagione importante. Eh, purtroppo i giardini premiati sono molto pochi rispetto al totale, ma sono molto pochi anche perché la media di quello che Stato richiesto dai progetti è elevata, si aggira attorno al milione e tre, quindi oltre un certo numero sarebbe stato impossibile, impossibile premiarne. Eh, la commissione presieduta da Alberta Campitelli ha fatto un lavoro come dire, mh, enorme anche perché i tempi erano davvero ristretti, i progetti di fatto eh, non erano a disposizione, ma semplicemente l'allegato a Celeberrimo che era una descrizione del progetto con tutta una serie di, di materiale che poteva essere inserito dentro eh, però quello che si può dire, diciamo, eh, esposta a bando concluso eh, io credo che sia questo intanto mh, mi sembra interessante sottolineare che c'è una bella distribuzione territoriale di fatto tutte le regioni che hanno partecipato hanno visto premiato almeno, eh, almeno un progetto con chiaramente una disparità perché è evidente che dove come in Veneto e in Toscana c'è una tradizione non solo di giardini storici ma di cura, di attenzione eh, da parte del mondo accademico, da parte del mondo delle imprese e via dicendo, eh, chiaramente c'è eh, eh, un, un numero anche di eh, premiati e di premiati eccellenti forse un po' più eh, elevato. Uh, un altro elemento che mi sembra interessante sottolineare uh, è che uh, pubblico e privato hanno potuto partecipare sullo stesso piano e questo mh, mi sembra un elemento di grande interesse. Mm, pensate che solo l'Associazione la, la, di More Storiche, con la quale so che siete in rapporto qui in Emilia Romagna, ha più di 4.000 associati. Di questi, beh, non, molti sono palazzi urbani, sono case torri, sono vecchi mulini o chissà cosa, ma insomma una parte rilevante, sono grandi ville sparse sul territorio con giardini storici rilevantissimi e eh, il fatto che i privati abbiano avuto accesso ad una misura di questo tipo credo che sia eh, un elemento che vada sottolineato sicuramente i privati hanno la maturità e la capacità di concorrere eh, alla non solo al restauro ma poi alla gestione in un'ottica di interesse pubblico eh, quindi aggiungendo valore ai territori sui quali insistono anche perché poi lo dico con una battuta di questo campano, nel senso che molto spesso è successo che nei comuni cambiata l'amministrazione comunale e fatta l'inaugurazione del Bel Giardino, poi tutto sia andato in malora. I privati che invece hanno investito su più fronti, perché magari investono anche sull'ospitalità, investono su altri elementi, eh, tendenzialmente eh, assicurano anche. Eh, e la cosa che è interessante è che i privati sono stati obbligati a firmare una convenzione con la quale si obbligheranno ad aprire se hanno chiesto il 100% del finanziamento per almeno 120 giorni l'anno, e questo ha prodotto in molte regioni una moltiplicazione dei possibili attrattori, dei possibili eh, siti turistici. Adesso, senza entrare nel merito delle mie Romagna, visto che siamo qui, ma giusto per fare un esempio come quello della Regione Marche, che mi sembrava però interessante, eh, lì sono stati premiati sette. Uh, sette giardini di questi quattro sono in comuni sotto i 10.000 abitanti quindi costituiscono alle volte l'attrattore principale insieme alla villa cui sono uh, collegati e quattro sono nuovi nel senso che apriranno al pubblico per la prima volta perché fino ad oggi o erano chiusi o erano scarsamente visitabili se non in occasioni uh, non so come la giornata del fai ma una volta ogni tre o quattro anni avere costantemente aperti e in rete con il territorio, con l'offerta del territorio, molti più siti, eh, sicuramente eh, avrà un suo impatto anche sulle dinamiche eh, del, del turismo. Pensate a, a questo proposito, un giardino come Ninfa, beh, Ninfa è un, come dire, una gloria non solo nazionale ma europea, però hanno eh, fatto una indagine tra i propri visitatori e hanno appurato che due terzi dei visitatori si sono spinti in provincia di Latina dove altrimenti mai sarebbero andati solo grazie a Ninfa. E Immaginate il fatto che nel Lazio Meridionale eh, è stato premiato un sito come Torrecchia Vecchia eh, che è un sito ad oggi scarsamente accessibile ma che invece diventerà regolarmente aperto al pubblico che sarà una sorta di seconda Ninfa. Quindi immaginate l'impatto su un territorio di luoghi di questo spessore per quella che è l'economia locale. Eh, nelle Marche due dei progetti premiati sono a Pesaro, dove esiste un terzo giardino, l'Imperiale, che è uno dei giardini più interessanti del nostro Cinquecento con un'architettura straordinaria e questo farà di Pesaro un piccolo polo giardiniero. Nessuno mai fino ad oggi sarebbe andato a Pesaro per giardini, forse men che meno per i giardini, per le ville storiche, ma c'è invece una tradizione, eh, storico, artistica, roveresca di grandissimo rilievo, di grandissima importanza quindi eh, questi piccoli esempi che ho fatto relativamente eh, soprattutto alla regione Marche ma tanto per fare una sorta di così di piccolo caso studio, allontanandomi un po' dalle sensibilità locali eh, però ehm, mi sembra indicativo del potenziale che in termini di valorizzazione, di riv eh, rivitalizzazione dei territori questa misura ha e potrà avere. Eh, cito solo altri due aspetti che mi piace sottolineare il tema degli orti botanici visto che c'è qui eh, una rappresentanza modenese non sono stati tantissimi i progetti degli orti botanici eppure c'è stato un numero abbastanza alto di premiati e siccome come dire non c'era in questo una determinazione eh, da parte della commissione questo è il segno che non solo c'è una grande capacità progettuale ma c'è secondo me anche una bella opportunità per portare all'attenzione del grande pubblico. Questi, uh, questa realtà degli orti botanici, perché poi l'Italia, ma pochi lo sanno, ne ha in un numero uh, elevatissimo, superiore a tutti gli altri paesi europei, poi ci sono gli orti di più recente costituzione, quelli universitari recenti, quindi non Pisa o Padova, ma quelli alpini uh, e via dicendo. Quindi questo era il primo elemento e l'altro elemento che mi piace sottolineare è il tema del giardino produttivo. Eh, la componente produttiva del giardino che è sempre stata presente nei giardini storici è stata presente fortemente anche nei progetti, quindi chi ha potuto insieme ai parter, più o meno arabescati, più o meno all'italiana, alla francese o quello che sia, ha tenuto conto dei pomari eh, inserendoli poi per quanto riguarda il capitolo valorizzazione in progetti di didattica, legati anche eh, al recupero delle antiche cultivar, delle antiche varietà e questa è sicuramente un'attenzione eh, nuova che mh, sicuramente ha già un riscontro nella sensibilità contemporanea e che credo sarà giusto coltivare. Alcuni di questi giardini eh, hanno addirittura nella componente produttiva l'elemento prevalente e potrebbero, addirittura innescare un processo di, di eh, recupero e rivitalizzazione economica di interi microterritori che magari sono vocati a questa o a quella eh, produzione. Quindi questo per darvi un po' l'idea di quello che emerge dalla lettura dei, dei risultati e volendo eh, invece entrare nel merito di quelli che erano i cinque ambiti di, um, nei, nei quali si articolava il bando quindi la componente vegetale disegno del giardino restauro scultorio architettonico impiantistica, sicurezza accessibilità e valorizzazione eh, mi sento di sottolineare giusto tre o quattro cose perché non voglio appesantire troppo l'intervento ma per dare degli, eh, degli input che possono poi essere eventualmente raccolti anche dagli altri relatori eh, mi sembra che su alcuni temi come quello della sostenibilità eh, come quello della messa in sicurezza del giardino rispetto al grande tema del cambiamento climatico che stiamo vivendo c'è una maturità e una sensibilità già abbastanza diffusa. il tema acqua era centrale per esempio in tutti i giardini eh, ed è molto interessante che quasi tutte le soluzioni erano un mix di antico e di contemporaneo perché i giardini Dovevano necessariamente nascere come luoghi sostenibili nel 500, nel 600. Non c'erano grandi pompe eh, elettriche eh, per distribuire acqua, non c'erano. Quindi quasi tutti i progetti hanno previsto il ripristino di tutti quei sistemi di cattura conservazione e distribuzione delle acque, spesso anche semplicemente per caduta e non necessariamente attraverso l'ausilio di pompe e li hanno poi coniugati con sistemi più moderni di irrigazione a goccia, quindi a basso eh, consumo idrico, li hanno associati alla scelta di piante dallo scarso fabbisogno idrico, in qualche modo hanno Mh, davvero uh, manifestato una grande attenzione rispetto, rispetto a questo tema e, e mh, è qualcosa di molto molto diffuso sul piano progettuale ehm, anche il tema del rapporto col territorio, del fare rete è qualcosa che mh, è ormai mh, come dire entrato un po' nella cultura di tutti quindi una valorizzazione che non si limita al bene eh, inteso così come una sorta di monade eh, avulsa da ogni contesto ma il tema delle reti territoriali è un tema molto forte, sul quale tra l'altro la stessa associazione Parchi e Giardini ha lavorato eh, facendo nascere il progetto di Garden Route che adesso andrà rilanciato anche nell'ottica e eh, alla luce di quello che è successo con il PNRR. E, mh, mentre qualche punto debole io lo vedo in parte nella valorizzazione c'è, cioè molto digitale come chiedeva lo stesso bando, come è nello spirito del PNRR, ma secondo me la sfida poi sarà capire quali contenuti ci finiscono in questo digitale e eh, immaginare un racconto del giardino che abbia veramente il giardino, la sua anima, le sue caratteristiche come vero protagonista. Io Adesso faccio un, così, una sorta di battuta un po' peironiana, cioè penso a Paolo Peirone, che molti di voi conoscono come, come grande architetto dei giardini. Con una sensibilità, nei progetti c'era molta realtà immersiva, non in tutti, però voglio dire, eh, beh, insomma, alla fine è il giardino stesso ad essere una realtà immersiva con i suoi suoni, con il mormorio delle acque, con il cinguettio, eh, con i profumi, con le sollecitazioni tattili e sensoriali e forse ad un pubblico iperdigitalizzato e urbanizzato è già sufficiente proporre quella realtà immersiva e come dire un po' di understatement può essere utile in questo senso, però è anche vero che una parte invece della digitalizzazione nei progetti, e questo mi sembra importante sottolinearlo, riguardava il censimento arborio, le modalità di gestione poi delle manutenzioni eh, e quindi questo è un tema invece estremamente interessante che è emerso dai progetti l'ultima nota, e chiudo anche se è una nota per così dire dolente eh, è il tema dei piani di gestione il bando prevedeva 15 punti per i piani di gestione perché l'idea era eh, come dire, chiedere ai proponenti anche una garanzia rispetto alla durabilità dell'investimento che veniva fatto perché sapete tutti meglio di me quanto il giardino sia un bene deperibile e quanto è sufficiente, sia sufficiente una stagione eh, siccitosa come quella che abbiamo vissuto quest'estate per vederlo scomparire, eh, Beh, sui piani di gestione c'è a mio avviso molta confusione persino su cosa sia un piano di gestione, se va bene un business plan eh, ma mh, già immaginare eh, o descrivere le, pro le professionalità coinvolte eh, un'idea di calendario manutentivo una distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria eh, l'idea di gestire consapevolmente e con strumenti professionali un giardino soprattutto quando si tratta appunto non di un giardinetto di casa ma un giardino storico rilevante questo a mio avviso non è ancora cultura diffusa e su questo sicuramente bisognerà lavorare nei prossimi anni molto insieme chiaramente a tutti gli altri temi che sono emersi um, io mi fermerei qui perché mi sembra diciamo che uh, così le riflessioni siano già molte aggiungo una nota invece più pratica su uh, come dire tutti i, i dubbi e i patemi che stanno vivendo invece i poveri vincitori dico i poveri vincitori perché voi sapete che lo solo i tempi sono piuttosto serrati, perché entro gennaio bisogna eh, aprire i cantieri, molti non sono arrivati ancora alla progettazione esecutiva, ci sono autorizzazioni delle sovrintendenze ancora in arrivo, ehm, ma poi ci sono modalità di rendicontazione anche molto eh, come dire, cavillose, stringenti, non facili da gestire. Eh, il MEF ha pubblicato delle linee guida eh, relativamente alla piattaforma Regis sulla quale andrà fatta la rendicontazione, il CDP, Casa Depositi e Prestiti, ha partorito un nuovo portale che si chiama Capacity Italy, se non ricordo male, eh, che sarà una sorta di piattaforma eh, attraverso la quale verranno gestite anche le FAC in tutto il processo di attuazione delle misure del PNRR, quindi serve un po' di pazienza, ma piano piano si stanno approntando gli strumenti che consentiranno un... Uh, Stavo per dire agevole, ma non mi sbilancio a tal punto, eh, svolgimento di eh, tutte le attività dei prossimi anni. Grazie.